Ciao e ben trovati, nelle due puntate precedenti è stata fatta luce su quale sia il fattore scatenante che induce la maggior parte delle persone nel scegliere di prendere la pillola blu, la paura e la sua strumentalizzazione. In questa ultima parte scopriremo invece eh, cosa si va incontro se si sceglie di prendere la pillola rossa. Se nel primo video si è fatta una rapida presentazione su quale genere di filosofia esistenziale eh, si intraprende nel momento in cui si decide per il rosso piuttosto che per il blu, in questo video entriamo un po' più nello specifico. Lo faremo però in modo molto più celere rispetto a quanto fatto per comprendere i contorti meccanismi della strumentalizzazione della paura e ciò sarà possibile perché questa filosofia essendo genuina ed intuitiva non necessita di particolari stratagemmi per essere resa operativa come nella filosofia che abbiamo associato alla pillola blu anche in quella associata alla pillola rossa esiste un fattore scatenante e se in quella della pillola blu il fattore è rappresentato dalla strumentalizzazione della paura quale mai sarà il fattore scatenante nella filosofia della pillola rossa? In quanto è vera e propria antagonista della paura, il fattore scatenante è la curiosità. Ebbene sì, il libero sviluppo della curiosità è la soluzione prima, la più importante, da mettere in pratica per debellare l'attuale sistema di vita nel quale regna incontrastata la paura. È la soluzione prima perché è l'unico anticorpo in grado di sopprimere la paura e allo stesso tempo, in quanto straordinaria virtù, è in grado di esaltare e realizzare la vita di un essere umano. Volendo definire la curiosità, possiamo dire che è un procedimento mentale che nasce dal desiderio di conoscenza. Nasce di solito dall'istinto e spesso da una predisposizione naturale ma attraverso la sua stimolazione può diventare un procedimento mentale consapevole. Ma perché è così importante il libero sviluppo della curiosità? Perché porta a grandi vantaggi nel percorso di crescita? Andiamo a scoprirlo! I vantaggi più palesi che si ottengono sono quattro. Il primo vantaggio è l'incremento delle conoscenze. Se sono portato a sviluppare e diversificare le conoscenze, come accade per chi è curioso, senza dubbio sarò molto probabilmente più colto di una persona pigra, poco propensa ad attivare e stimolare i processi di apprendimento. Il secondo vantaggio è la comprensione delle conoscenze. Durante l'acquisizione di un'informazione, maggiore sarà l'attenzione e il desiderio di apprendere, maggiore sarà la capacità di comprensione. E su ciò non ci piove e quindi di conseguenza si deduce che eh, la curiosità essendo un procedimento mentale che si attiva grazie a uno stimolo volontario è in grado di amplificare proprio l'attenzione la concentrazione e di conseguenza agevola la comprensione di un'informazione o di un concetto il terzo vantaggio è l'equilibrio mentale il libero sviluppo della curiosità agevolando il raggio di opinione Aprendo diverse forme di pensiero e potenziando lo spirito di osservazione, eh, facilita la corretta formazione della matrice mentale. Quindi un inconscio più equilibrato, meno distorto e meno invasivo. Il quarto vantaggio è la scelta consapevole. Eh, con il passare del tempo, se si fa tesoro dei primi tre vantaggi, andremo ad agevolare lo sviluppo della capacità di scelta consapevole. E scusate se la risultante di questi quattro vantaggi è veramente tanta tanta roba. Già che ci sono, a questo punto apro una breve postilla. Ma è meglio studiare o curiosare? Esprimere un'opinione su cosa sia meglio scegliere tra studiare e curiosare non è cosa da farsi perché ognuno di noi è giusto che agisca secondo il proprio intuito. Forse trovare un giusto equilibrio tra le due cose potrebbe essere la scelta più corretta per se stessi e per la società in cui si vive. Seguendo però un ragionamento logico si può dire con certezza che almeno durante i primi due decenni della, della vita eh, prediligere lo sviluppo delle curiosità diversificate allo studio specifico e approfondito permette di comprendere una volta raggiunta l'età adulta quali conoscenze desideriamo e intendiamo approfondire ma anche di decidere se continuare a diversificare le conoscenze o se è meglio per se stessi investire il proprio tempo in una più ridotta gamma di conoscenze. Inutile nascondere che tutti gli aspetti che esaltano lo stimolo alla curiosità dovrebbero essere sviluppati nel posto più adeguato e dove ciascun essere umano passa un sacco del suo tempo per formarsi. La scuola. Ma ahimè, in questi posti, come accennato nel precedente video, si fa tutt'altro che stimolare la curiosità. Spostando invece l'attenzione dell'argomento verso la pragmatica quotidianità, un valido motivo per stimolare la curiosità è che l'epoca in cui stiamo vivendo non ci permette più eh, di poter essere ignoranti. Proprio perché l'ignoranza, senza che ce ne si renda conto, è in grado di ridurre molte libertà che ci spettano di diritto e quanto sta accadendo proprio ora con la storia del coronavirus ne è l'esempio dove l'ignoranza dilagante a 360 gradi ulteriormente alimentata da un'efferata propaganda di paura ha mietuto un sacco di vittime, ingiustizie di ogni genere e una repressione sconsiderata delle nostre libertà ma se veramente dando libero sfogo alle curiosità e stimolandone l'attivazione posso arrivare a smantellare i paradigmi e le credenze che supportano questo sistema malato, come possiamo fare per incrementare la sua pratica? Per arrivare a questa nuova formazione è necessario trovare gli stimoli giusti per impegnarsi in due azioni che saranno poi le soluzioni per lo smantellamento del sistema. Una si preoccuperà di migliorare il rapporto che abbiamo con noi stessi, l'altra consiste nel contribuire attivamente alla divulgazione di quelle informazioni che potranno stimolare la riflessione delle persone che hanno fiutato che in questa realtà c'è qualcosa che non quadra. Veniamo dunque alla prima azione barra soluzione, la presa di coscienza e l'impronta consapevole. Quest'azione barra soluzione è la più importante perché eh, prevede la volontà di, di intraprendere un percorso di consapevolezza individuale che amplifichi le seguenti conoscenze. La comprensione di cosa siamo e la differenza tra materia ed energia, la comprensione di come funziona la nostra matrice mentale, come si forma il pensiero e come quest'ultimo interviene sia sulla nostra realtà che su quella delle altre persone. E non ultima, per importanza, la comprensione eh, del contesto in cui stiamo sviluppando questa esperienza terrena. Dopo che si è creata una base cognitiva adeguata, ciascuna persona che ha intrapreso questo percorso sarà in grado di correggere quelle abitudini comportamentali o la formulazione di quei pensieri spesso fomentati dall'ingombrante presenza dei nostri ego. Attraverso l'autoelaborazione riferita a quanto facciamo, diciamo o pensiamo, ci alleniamo alla presa di coscienza delle nostre azioni. Se non si intraprende questo percorso di igienizzazione, diciamo, dei nostri pensieri e delle nostre azioni, il contributo dato per migliorare la nostra esistenza e quella degli altri sarà sempre inquinato dalla produzione di frequenze in contrasto con il concetto di amore. Mi spiego. Eh, se contribuisco al cambiamento sprecando meno cibo, riciclando, abolendo l'uso di plastica e via dicendo, ma poi mi incazzo con il lavavetri dei semafori, eh, il mio contributo al cambiamento sarà bipolare e quindi poco efficace. L'impegno maturato e la volontà di dare libero sfogo alle nostre curiosità ci permetteranno di agevolare lo sviluppo della propria impronta consapevole. Un indice di consapevolezza che oltre ad includere il valore della nostra impronta ecologica, ovvero il consumo individuale delle risorse naturali prodotte dalla terra, indica quanto la nostra presa di coscienza influisce sulle capacità di interrelazione con tutto ciò che ci circonda. Mentre si sta facendo questo affascinante, seppur impegnativo, percorso di conoscenza della propria persona, eh, si può contribuire allo smantellamento del sistema, eh, e poi capiremo perché, mettendo in pratica alcuni accorgimenti che interessano le nostre azioni quotidiane. Accorgimenti che ciascuna persona può mettere in pratica senza che nessuno possa vietarglielo e senza alcuna possibilità di repressione di, que di queste azioni. E allora andiamo ad elencare quali sono questi accorgimenti, eh, già messi in pratica da molte persone già consapevoli. Cominciamo da quelli che richiedono un impegno eh, contenuto, che hanno più possibilità di diventare poi delle nuove abitudini, sane abitudini. Il primo accorgimento eh, prevede di eh, ridurre al, diciamo, all'indispensabile l'acquisto di beni materiali, quali? Abiti, strumenti tecnologici, cellulari, televisori, elettrodomestici di ogni genere, riviste e quotidiani, carta igienica, acquistare detergenti non inquinanti, ridurre l'utilizzo di acqua ovunque vi troviate, sia a casa vostra ma anche presso altre sedi, ridurre lo spreco di cibo e preferire gli alimenti a chilometro zero o comunque di provenienza nazionale. Se carnivori, acquistare carne e pesce non provenienti da allevamenti intensivi. Un'azione questa che, se attuata, comporta la riduzione dell'utilizzo degli allevamenti intensivi, veri e propri lager per gli animali, eliminare il cibo spazzatura, merendine e cose del genere, Ridurre il consumo di elettricità, se possibile installare pannelli solari o, il mio sogno, rendersi indipendenti dalle aziende elettriche con un bel impianto ad isola. Ridurre, ahimè, nei limiti del possibile l'utilizzo di plastica, eh, per esempio acquistando l'acqua potabile, dove è possibile, presso le casette predisposte dai comuni. Non andare a votare, quando si è compreso che i politici non hanno alcun vero potere decisionale circa le sorti del popolo che rappresentano non ha alcun senso andare ai seggi per siglare una casella, considerato che tutte le proposte originano da uno stesso potere. La rinuncia al voto invece sarebbe un altro forte segnale che esprime il dissenso popolare verso l'attuale format socio-istituzionale. Voi non ci rappresentate più, tutte queste azioni appena citate permettetemi di dire non sono poi così invasive, non comportano uno stravolgimento dell'organizzazione della vostra esistenza, ma solo un riassestamento di alcune congetture, accompagnato da un minimo impegno nell'acquisire nuove abitudini. Di azioni consapevoli ne esistono tantissime altre, alcune delle quali magari richiedono un impegno maggiore, ma che però contribuiscono ulteriormente ad, al ad alimentare il cambiamento consapevole della nostra società vediamone alcune, ridurre l'utilizzo di farmaci attraverso la comprensione che la maggior parte delle malattie o delle infezioni sono provocate da un'intossicazione della nostra mente, da situazioni di stress, da ansia, paura, da rabbia, da rancore. Per essere più precisi, da un disequilibrio energetico che non permette ai nostri anticorpi, i nostri operatori fisiologici, di svolgere serenamente le loro mansioni. Ridurre il consumo di carburante eh, attraverso la collaborazione di più persone, oggi facilitata dall'esistenza del carpooling. Laddove siano efficienti, invece, si possono utilizzare i mezzi pubblici, limitare la produzione di rifiuti, eh, riparare o riciclare anziché buttare. In Svezia, in Germania, in Norvegia e anche in Svizzera lo Stato elargisce sgravi fiscali a chi collabora nell'iniziativa di riciclare vetro, lattine, plastica, eccetera, eccetera. E smettetela, qualora eh, lo faceste, di giocare in borsa, una truffa a cielo aperto del virtual capitalismo. Ma se la curiosità è la soluzione prima da mettere in pratica per smantellare il sistema, la base su cui si forma la filosofia della pillola rossa, dal momento in cui faremo tesoro degli accorgimenti appena citati, mettendone in pratica magari solo la metà, eh, da quel momento la popolazione sarà in grado di dirigere l'attività e la propaganda commerciale verso una richiesta di mercato proveniente non più dai voleri dei padroni del potere, bensì da una popolazione consapevole. Questo perché... Tanto per fare un esempio, le lobby mondiali non avranno più alcun interesse nel produrre prodotti che la gente non compra. Questa è la nostra strategia di intervento, innocua, ma se avete compreso cosa andrebbe a smuovere, incredibilmente potente. Nel momento in cui buona parte della popolazione metterà in pratica queste azioni, per forza di cose il rapporto tra loro e noi non potrà che cambiare. Potere decisionale verrà totalmente riequilibrato se non portato dalla parte della popolazione e ciò sarà dovuto grazie alla crescita della consapevolezza delle persone in grado ormai di sfuggire al controllo mentale. La strumentalizzazione della paura pian piano verrà quindi abbandonata perché il popolo nel frattempo avrà mangiato la foglia. Mentre si procede con questo personale percorso di consapevolezza, l'atteggiamento che bisognerebbe adottare nei confronti di tutte le regole del sistema che sono viziate da ingiustizia dovrebbe prevedere una disobbedienza pacifica. Tra le regole sono comprese anche quelle leggi che non rispettano i diritti dei cittadini o nei casi più gravi non rispettano la nostra Costituzione. Questo potrebbe essere un buon esame individuale per capire se avete messo da parte la paura strumentalizzata. Non fatevi dunque intimidire da comunicazioni provenienti da vari distretti corrotti del sistema. Vi arrivano da pagare tasse che non contemplano la tutela o i diritti del cittadino? Non pagatele! E allo stesso tempo aderite ad uno di quei movimenti che sempre più numerosi si stanno creando per trovare un sostegno morale e legale gratuito nella vostra lotta contro l'ingiustizia. Si conclude qui quindi diciamo, l'analisi della azione barra soluzione numero 1. Andiamo ora a vedere l'azione barra soluzione numero 2, la divulgazione. In concreto eh, prevede una massiva divulgazione di tutte le informazioni che smascherano il paradossale inganno al quale siamo sottoposti e allo stesso tempo dimostrano che è concretamente possibile dare inizio a una nuova società basata sul principio di amore incondizionato. Gli sforzi divulgativi però non si devono concentrare solo verso coloro che frequentano il nostro piccolo recinto, ma dovrebbero essere estesi anche a persone che non rientrano tra le conoscenze intime. Cioè partite da loro, ma non fermatevi lì. Per attivare su grande scala eh, questa nuova formazione dell'essere, in cui la paura non trova asilo sarà assolutamente utile e di fondamentale importanza coinvolgere più persone possibili in questo processo di purificazione della mente la realizzazione di un nuovo sistema di vita non può prescindere dal fatto che eh, questa realizzazione eh, venga conosciuta, riconosciuta e compresa dalla maggior parte della popolazione tutti devono apprendere ma soprattutto comprendere e attraverso le nuove informazioni che vengono divulgate la popolazione potrà trovare le giuste motivazioni per collaborare e per evitare di alimentare l'attuale fraudolento sistema di vita ma in quale modo divulgare bene ogni occasione può essere quella giusta eh, sicuramente si può iniziare per esempio dal proprio ambito lavorativo proprio perché io stesso ho sbagliato per molto tempo il modo in cui divulgavo e mi relazionavo, eh, mi sento in dovere di dare qualche consiglio utile affinché l'impegno profuso eh, possa essere efficiente ed efficace. Dico ciò perché un modo errato di interloquire rischia di creare ancor più disinteresse di quello che già esiste. È importante dunque partire dal presupposto che la maggior parte delle persone con le quali andrete a relazionarvi ignorano il fatto che la realtà in cui sono calati è intrisa di false informazioni e allo stesso tempo carente di informazioni utili alla propria formazione. L'approccio di queste nuove informazioni essendo prevalentemente divergenti dal pensiero comune spesso vengono rifiutate a priori a meno che l'informazione non venga accompagnata da un ragionamento che permetta all'interlocutore di comprendere che l'informazione che gli state passando è supportata da una concreta logica. Questo secondo me è il modo migliore da utilizzare se si desidera fare una divulgazione efficace. Solo in questo modo potrete suscitare interesse verso quanto state in quel momento divulgando. Non meravigliatevi se quello che per voi può essere ovvio per altri non lo è assolutamente. Un altro utile accorgimento può essere quello di non farvi prendere dall'entusiasmo mentre state divulgando la maggior parte delle volte risulterete invadenti e quindi difficilmente proficui. Evitate anche di insistere se l'interlocutore non ci sente, non accetta quelli che per lui sono solo racconti, favole o false notizie. Non prendetevela mai se vi scontrate con l'ignoranza ottusa. Lasciate stare. In quei casi, se siete stati dei buoni divulgatori, quel poco che l'interlocutore ha sentito, comunque lo ha sentito e magari in futuro potrà servirgli eh, per cominciare il suo risveglio. Nel momento in cui si crea un'interazione tra gli interlocutori, se si desidera rendere efficace la nostra mission divulgativa è utile inserire nei nostri discorsi, nella nostra divulgazione tre tipologie di informazione: le informazioni cognitive, dare informazioni che inglobano tutte le conoscenze in contrasto con le attuali credenze e che sono in grado, attraverso un'analisi logica, di screditare le stesse. La reperibilità delle informazioni. Se si è compreso quanto è stato detto eh, nel precedente video circa le principali reti televisive e le loro tipologie di divulgazione, eh, sarebbe utile trovare fonti alternative. Sarà dunque... Altrettanto importante è consigliare all'interlocutore qualche libro o qualche sito internet che ritenete attendibile, interessante e che dimostra competenza. È anche vero, però, che. Tra le infinite fonti presenti sulla rete si annidano e cospirano un consistente numero di aziende o singole persone finanziate per propagandare contenuti appositamente distorti, informazioni inattendibili o vere e proprie menzogne. A causa di questi mascalzoni il tempo da impiegare per una ricerca attendibile aumenta e non di poco. Ma è anche vero che la necessità di imparare a saper discernere le informazioni attendibili e sensate da quelle distorte o false è una grande scuola per sviluppare il nostro senso critico e la nostra capacità di scelta. Altre informazioni di assoluta importanza da inserire nella divulgazione sono le informazioni eh, rivolte agli interventi utili da mettere in pratica. E quali vantaggi portano questi interventi è importantissimo divulgare questo genere di informazioni perché sono proprio quelle che possono motivare le persone ad intraprendere il percorso di crescita personale una volta che eh, si compiono le tre azioni divulgative per quanto riguarda questo primo step verso il cambiamento non resta altro che fare Saranno poi le persone che hanno ricevuto queste informazioni a decidere se dargli un valore attendibile, se è il caso di approfondire quelle conoscenze, se è il caso di intraprendere il cambiamento o se si preferisce mantenere lo stato delle cose così come sono ora. Altre strade percorribili per debellare la paura in tutte le sue forme artificiose e cambiare l'attuale sistema di vita non possono avere la stessa efficacia. Questa è l'unica eh, strategia che abbiamo a disposizione. Le manifestazioni di piazza hanno una loro efficacia, potendo sensibilizzare l'opinione pubblica, ma sono eventi isolati che nel concreto non smuovono nulla. Eventuali rivoluzioni, magari anche armate, porterebbero solo a un'ulteriore restrizione della libertà, oltre alle palesi drammatiche conseguenze che può provocare qualsiasi conflitto armato. È inutile negare che, per come è attualmente impostata la nostra società, imparare a sentirsi responsabili verso tutto ciò che ci circonda è un'iniziativa che entra in contrasto con tantissime abitudini delle quali siamo dipendenti. Vi renderete conto proprio mentre perseguite il cambiamento di quante siano le cose verso le quali il vostro cervello perché ormai così strutturato non vi darà alcun aiuto nel procedere. Davanti a una di queste difficoltà non intestarditevi e dedicatevi ad altre azioni eh, dove la vostra mente è più flessibile. Quando sarete pronti andrete a rimuovere quell'aspetto che in precedenza risultava ostico. Tutti questi sforzi richiesti per contrastare le attuali malabitudini nostre e degli altri e per impegnarsi a sviluppare la propria consapevolezza verranno ripagati da una ricompensa impagabile la serenità con la quale andrete incontro alla vita questa non avrà mai alcun prezzo per questo che è impagabile quella stessa serenità che permetterà di affrontare qualsiasi imprevisto o difficoltà con lucidità e determinazione Sapere come funziona la propria mente e aver acquisito le nozioni principali per cominciare a controllare i propri pensieri e le proprie azioni permetterà di allargare l'orizzonte delle proprie esperienze e di poter vivere un'incredibile varietà di belle emozioni. Tutto perché sarete stati curiosi e con l'andare del tempo sarete esseri consapevoli quindi pronti per rendervi effettivamente eh, utili allo sviluppo di una nuova società basata sul concetto d'amore e dove la paura non trova più appigli artificiosi. Prima di giungere ai saluti finali, desidero inserire un'altra eh, piccola e breve postilla che potrebbe però alimentare delle curiosità importanti da sviluppare. Considerato che termini quali onde elettromagnetiche, campi elettromagnetici, frequenze e vibrazioni di onde elettromagnetiche sono tutti vocaboli e concetti che stanno diventando sempre più popolari questa postilla vuole motivarvi nell'approfondire queste conoscenze fondamentali per avere una comprensione del tutto molto più solida. Ecco dunque la postillina. Tutte le azioni che fomentano la paura e che inibiscono le nostre potenzialità sono provocate per mantenere l'energia disponibile dalle persone il più possibile densa e statica ovvero il miglior modo per mantenerci nello stato dormiente creare una realtà basata su energia statica è l'obiettivo finale dal quale a cascata prendono poi forma tutte le strategie utilizzate per strumentare la paura e per alimentare la disgregazione sociale Detto ciò, spero di essere stato utile e qualora voleste esprimere considerazioni o contribuire alla comprensione degli argomenti esposti, commentate qui sotto. Ciao!